Thank <laughs> you. Bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa ventisettesima domenica meditiamo sul testo di Matteo 21, 33, 43. Un testo molto forte e significativo. Sono le parole che Gesù rivolse ai capi dei sacerdoti, del popolo di Israele, davanti al loro rifiuto. Sarà tolto a voi il regno di Dio e lo sarà dato a un popolo che lo faccia fruttificare parole capaci di interpellarci e scuoterci. Vediamo un po'. Ci troviamo all'interno del capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo, che contiene diverse diatribe di Gesù con farisei, capi del popolo, sacerdoti del tempo. Gesù viene rifiutato, non viene accolto e da lì a poco sarà consegnato per essere ucciso. Allora racconta questa allegoria che in un certo senso è una sintesi di tutta la storia della salvezza. Abbiamo un padrone, che affida la sua vigna dei vignaioli perché a suo tempo ne rendano i frutti. Quindi il padrone parte e di tanto in tanto manda i suoi servi, ma i vignaioli rifiutano di dare ai servi i frutti e prima li maltrattano, poi addirittura arrivano a percuoterli. Il padrone non si rassegna, continua a mandare i suoi servi, sperando nel ravvedimento dei vignaioli, ma niente. Infine, il padrone manda il figlio pensando avranno rispetto almeno di lui, ma appena lo vedono arrivare i vignaioli pensano ecco, costui è l'erede, uccidiamolo e avremo l'eredità. Chiaramente Gesù attraverso queste parole non soltanto profetizza ciò che gli sta per accadere, ma mira al ravvedimento dei suoi interlocutori. Chiaramente sta riassumendo tutta la storia della salvezza. Il padrone raffigura Dio che dà e affida la sua vigna ai vignaioli. La vigna è un'immagine molto bella che esprime il rapporto tra Dio e il suo popolo. Dio infatti si è rivelato al popolo d'Israele al quale ha donato l'alleanza con lui, la sua parola e ha affidato tutti questi beni al suo popolo, in particolare ai responsabili, ai capi, ai sacerdoti perché, perché aiutassero il popolo a produrne i frutti. Ma che succede? Che quando arrivavano i profeti, i servi del padrone, richiamando il popolo affinché vivesse bene l'alleanza, facesse la volontà di Dio sul serio, non avesse Dio soltanto sulla bocca ma non nel cuore, ecco che li maltrattavano, li offendevano, li perseguitavano, li uccidevano. Perché? Perché erano scomodi. Infine il padrone ha mandato il figlio, per salvarci, per stipulare l'eterna alleanza con Lui, sperando nel ravvedimento, nell'accoglienza da parte dei vignaioli, ma niente. Ecco, prima di andare oltre, fermiamoci. Cosa ci dicono queste cose su Dio e su noi stessi? Dio venne dipinto come qualcuno estremamente generoso che affida tutti i suoi beni preziosi ai vignaioli. Perché? Perché producano frutti buoni. Ecco la generosità di Dio che non vuol fare tutto da solo ma ci affida i suoi beni, ci affida se stesso, la sua parola, la sua presenza in mezzo a noi perché? Perché diffondiamo attorno a noi tanta bellezza. E cosa succede? Che bussa poi al cuore, che chiede i frutti di tanta grazia che ha donato ma trova rifiuto e che cosa fa? non si vendica né si rassegna, continua a bussare al cuore dei vignaioli, continua a bussare al cuore dei suoi figli e non si rassegna davanti al loro rifiuto e continua ad insistere, al punto che nella storia della salvezza manderà anche suo figlio, che morirà e risorgerà, come a dire io continuo ad amarvi sempre e comunque, io continuo ad amarti sempre e comunque. Dall'altra parte, Abbiamo questi vignaioli che ostinatamente rifiutano. Qual è il loro problema? Il loro problema è che hanno ricevuto una vigna in dono e se ne sono impossessati. Rifiutano di rendere i frutti di ciò che è stato loro donato. In ultima istanza rifiutano i loro padrone. Vogliono essere loro padroni di tutto, possessori di tutto e non aver niente e nessuno a cui rendere conto. Qui c'è qualcosa di serio a livello spirituale e anche umano. A livello spirituale, infatti, che cosa c'è? L'accaparrare tutto, il vivere tutto come un possesso, rinunciando alla responsabilità verso Dio e verso gli altri, rifiutando dunque di rendere conto della propria vita, della propria responsabilità. Facciamo qualche esempio. Partiamo dagli interlocutori di Gesù. Ecco, gli interlocutori di Gesù chi erano? Erano i membri del popolo di Israele, che avevano ricevuto in dono l'alleanza, la parola del Signore, i comandamenti, il culto. Molti di loro cosa avevano fatto? Vivevano tutto come qualcosa di dovuto, del quale si erano impossessati. Qui abbiamo i capi del popolo, quindi persin per sentirsi qualcuno, per, lasciatemi passare il termine, far carriera, ma profondamente non davano i frutti che dovevano conseguire a questa relazione con Dio, l'amore, la giustizia, il far la sua santa volontà. Fondamentalmente avevano Dio sulla bocca ma non nel cuore e anziché prendersi cura degli altri vivevano pascendo se stessi. Capite che a livello spirituale è qualcosa che possiamo vivere anche noi, cioè quando riduciamo tutto a possesso, a usofrutto egoistico, a fruizione intimistica. Ad esempio ci sono quelli che eh, pregano, partecipano a liturgie, catechesi, unicamente per sentirsi bene, per stare bene con se stessi, ma poi concretamente non c'è una sequela di Gesù. Oppure c'è chi pensa di vivere di rendita perché è cattolico dalla nascita con il battesimo, magari ha fatto il chirichetto da piccolo, ma poi non c'è un concreto impegno, un'adesione vera alla fede in Cristo, al vivere il Vangelo. Questo può toccare anche noi sacerdoti, se non si ha una vita spirituale profonda, si può ridurre persino il sacerdozio a ricerca di se stessi, anziché dono e responsabilità diventa un possesso, un tutto e dovuto, una ricerca del proprio tornaconto personale. Quante volte ad esempio assistiamo a autentiche corse alla poltrona, anziché prendersi cura del popolo e rendere conto anche al vescovo, a un padre spirituale, del, del proprio operato, tutto diventa finalizzato al proprio tornaconto personale, persino le liturgie diventano sfarzo e sfoggio del proprio ego, ma fondamentalmente sono dei manti che coprono una vita totalmente non evangelica. Pensate al tristissimo spettacolo di un liturgismo esasperato fatto di pizzi, merletti, colletti e salamalecchi, ma che poi è accompagnato da una vita lontana dal popolo, non spesa per il bene delle anime. Questo può anche toccare la vita quotidiana, cioè può diventare un modo di vivere dove io rifiuto di dare conto a chiunque della mia vita. Se mi taglio fuori da un rapporto vero e profondo con Dio, divento io il Dio della mia vita. Se mi isolo e mi escludo dalla relazione con l'altro e dalla fatica che comporta anche la relazione con l'altro e la crescita che ne può conseguire, non vorrò sentire ragioni. Spiego. Una persona può arroccarsi talmente tanto in se stessa da rifiutare ogni confronto, ogni messa in discussione, ogni correzione. Rifuggire dalla responsabilità che comporta l'aver assunto un impegno, l'aver ricevuto un dono, l'avere un compito, una missione da svolgere e rinchiudersi nella ricerca egoistica di sé, aggravata da una mancanza di umiltà e di una fragilità grande che portano la persona a non voler essere assolutamente messa in discussione. Ed ecco dunque persone che se la prendono appena chi hanno accanto prova a fargli notare qualcosa, persone che non vogliono assolutamente aprire il proprio cuore con qualcuno che le possa aiutare, che non hanno un confronto esterno, che assolutamente neanche si confessano, si lasciano condurre spiritualmente. Insomma, persone che vivono arroccate in sé, che vivono tutto come se fosse dovuto, che rifiutano la responsabilità che ne consegue, che in fondo in fondo si considerano dei piccoli padri eterni ma che in realtà sono delle persone profondamente fragili che stanno scappando da se stesse. Allora ecco la frase conclusiva di Gesù. Che cosa farà il padrone? Gesù omette una parte violenta della risposta e dice toglierà a voi il Regno dei cieli e lo darà a un popolo che lo farà fruttificare. Qui profetizzato c'è ciò che è accaduto effettivamente nella storia, cioè al popolo di Israele è subentrato, o meglio, è stato innestato il popolo della Chiesa, cioè le porte dell'alleanza con il Signore si sono spalancate per tutti nella fede in Cristo. Credendo in Gesù tutti possono entrare in questa alleanza meravigliosa con Dio, fare esperienza del suo regno nel cuore, entrare in una relazione profonda, intima con Dio stesso. Ma qui potremmo vedere anche un monito, e concludo, eh, che ci fa svegliare un po' tutti. Perché? Perché ci fa capire che Dio non è un oggetto del quale ci si può impossessare. Dio bussa, ma se non trova accoglienza, certo continuerà a bussare, ma continuerà a cercare porte aperte. Cioè il suo desiderio è che tanti arrivino a lui, si salvino, lo incontrino. Allora, questo vuol dire che lo Spirito Santo soffia, non lo puoi ingabbiare o pensare di possedere in virtù di non so quale diritto o appartenenza ha. Faccio qualche esempio. L'Europa, che è stata culla della fede, in questo momento è un po' abbioccata, tranne realtà belle che il Signore suscita, mentre invece la fede è molto più viva in altre zone, in altri contesti, che non po' di tempo fa, ad esempio il Sud America, ora anche molto l'Africa, l'Asia, dove il Signore viene accolto con gioia e con entusiasmo. Ordini religiosi, magari secolari, si stanno spegnendo e magari a volte parte la domanda «Eh, ma perché ne nascono di nuovi?» Ne nascono di nuovi perché... Alcuni ordini antichi magari non si sono rinnovati, eh, si sono un po' anacquati, mondanizzati, hanno perso il carisma delle origini, il fervore delle origini e il Signore suscita nuove realtà idonee alle sfide odierne dove il Signore viene accolto con più gioia, con più fervore e così via. Cioè Dio non è un pacchetto che mi metto in tasca e faccio quel che voglio tanto Lui ce l'ho nel cuore versione quelle persone che nella vita si fanno i fatti loro e si giustificano dicendo sì però io il Signore ce l'ho sempre nel cuore beh su questa frase bisognerebbe riflettere ma Dio non è un oggetto del quale io mi posso impossessare lui soffia bussa chiama a corrispondere se non trova accoglienza continuerà ad amarmi a bussare ma continuerà a soffiare anche altrove non è un diritto di pochi non è un possesso esclusivo di alcuni allora chiediamo davvero al Signore che la parola di questa domenica ci smuova un po' e ci aiuti davvero a svegliarci, a riscoprire che Dio ci ha lasciato ogni ben di Dio, la sua presenza nella Chiesa, la sua parola, eh, santi meravigliosi che ci hanno lasciato dei tesori immensi. Ecco che questo tesoro possiamo davvero farlo fruttificare ed essere pronti a rendere al Signore i frutti che conseguono una relazione vera con Lui. Che il buon Dio vi benedica tutti. Pace e bene.